Ciao ragazzi, mi chiamo Beatrice, sono un medico nutrologo e in questo video vi dirò tutto quello che c'è da sapere su Keto Bullet. Keto Bullet è un integratore alimentare per la riduzione del peso creato per coloro che hanno incontrato frustrazione e fallito nei loro tentativi di perdere peso. Keto Bullet contiene antiossidanti forti e naturali che eliminano le tossine dal corpo, garantendo una perdita di peso rapida e naturale. Per chi è in sovrappeso è difficile iniziare a perdere peso. Anche se si segue una dieta equilibrata, si riduce l'apporto calorico e si fa regolare esercizio fisico, è possibile che non si raggiunga il risultato desiderato. Se non si riesce a perdere peso con l'alimentazione e l'esercizio fisico, si dovrebbe prendere in considerazione l'assunzione di un integratore per la perdita di peso. In questo caso, Keto Bullet è la scelta migliore da fare. Keto Bullet vi dà una carica di energia per mantenervi concentrati sui vostri obiettivi di perdita di peso ed evitare di stancarvi durante la giornata. In genere, la chetosi dura 7 a 14 giorni. Una sola porzione di Keto Bullet accorcerà questo tempo a 40-50 minuti, durante i quali inizierà il processo di conversione dei grassi in energia e di riduzione del grasso corporeo. È sufficiente assumere una porzione al giorno di Keto Bullet con acqua durante la prima colazione e vedrete i risultati già nelle prime settimane. Keto Bullet sopprime la fame, stimola la termogenesi, facilita la perdita di grasso e dà energia. Di conseguenza, diventerete più snelle, la vostra autostima migliorerà, potrete indossare gli abiti che non vi stanno più bene e tutti vi diranno quanto siete magre e belle. Noterete anche un grande miglioramento dell'umore e della disposizione d'animo. Sciogliendo il grasso da pancia, schiena, cosce, braccia e viso, vi sentirete giovani, sicuri e leggeri. Ma fate molta attenzione. Solo il prodotto originale può offrire tutti questi vantaggi. La grande richiesta di questo prodotto ha fatto sì che apparissero molti falsi, ma il Keto Bullet originale è venduto solo sul sito ufficiale. Per essere sicuri di non acquistare prodotti contraffatti, ho inserito il link al sito ufficiale nella descrizione di questo video. Se si utilizza la formula come indicato, Keto Bullet può aiutare a vedere i risultati entro le prime settimane. Trattandosi di un prodotto naturale, non ha effetti collaterali. Quindi sì, potete fidarvi di questo prodotto. Migliaia di persone hanno ottenuto risultati sorprendenti con Keto Bullet e anche voi potete ottenere risultati. Tuttavia, negli ultimi giorni la domanda di questo integratore è aumentata. Inoltre, poiché ogni bottiglia di Keto Bullet viene prodotta in uno stabilimento registrato, la produzione di un nuovo lotto dell'integratore richiede tempo. Pertanto, dovrete agire in fretta per acquistarlo prima che le scorte si esauriscano. Se non si ottengono risultati o non si è soddisfatti del prodotto, contattare il call center e si otterrà il rimborso dell'importo investito. Effettuate la registrazione e un nostro addetto vi contatterà per effettuare la spedizione. Non dimenticate che questo prodotto è venduto solo sul sito ufficiale che trovate nella descrizione di questo video.